un saluto dal vostro capitano Santen chan faccio questo video che è una errata errate corrige una correzione di dati per correggere quanto detto da me almeno in parte in una premier che dovrebbe andare in onda il 3 dicembre una premier dedicata a sanremo 2021 Innanzitutto dico che eh, Fiorello non vi partecipa. In fase di edizione del video ho visto invece che Fiorello vi partecipa assieme a Amadeus. Vi dovrebbe partecipare perché poi ho letto anche un'altra cosa che eh, di sicuro posticiperanno eh, l'inizio di sanremo dal 3 al 6 marzo a data a definire però che sarà o giugno o luglio e io questo nel video non lo dico perché non lo sapevo che posticiperanno eh, la data di sanremo quindi faccio questo video per dirvi già da adesso che se vedete nel video che uscirà il 3 dicembre sempre che non gli cambi la data se vedrete delle gaffe degli errori che faccio è perché le informazioni che avevo io erano quelle avevo solo letto di amadeus non di fiorello che farà anche lui il conduttore ma l'incaricato di tutto sarà amadeus e perché avevo letto che sanremo si farà come sempre invece poi è arrivata la disdetta che non sarà più dal 2 al 6 marzo cioè quattro giorni ma che sarà eh, o giugno o luglio sempre che si farà che si faccia magari con un pubblico non presenziale con il televoto il voto dal cellulare voto attraverso internet e reti sociali magari anche i, i cantanti non canteranno presenzialmente la giuria non sarà presenziale chissà come si farà non si andrà per la prima volta all'ariston magari eh, canteranno da casa o, o da degli studi dove ci sarà molto spazio e poco personale comunque mi raccomando non vi perdete la premier che dovrà andare in onda il 3 dicembre eh, nella quale io eh, il capitan santenchan vi parlo di sandremo adesso ho voluto fare questi chiarimenti perché avrei dovuto caricare un altro video ma visto che ci ho messo tanto tempo ad editarlo, il video che uscirà come premier il 3 dicembre, allora faccio questi chiarimenti perché altrimenti lo so, lo stesso mi direte nel video: ma guarda, che non inizia a marzo, ma guarda, che c'è anche Fiorello, comunque faccio questo video per chiarire un po' le cose. Arrivederci e a presto, il vostro Sant'Enchan. Non lasciate di seguirmi. Ciao! guardate i video che metto fra i suggeriti ciao che sono tutti i video suggeriti eh, che riguardano sanremo anche le schede a fine riproduzione così vedrete tutto quello che ho fatto di sanremo durante questi anni o magari no vi metto altri video perché tanto ci sarà la premier il 3 dicembre